Un saluto da Gerardo Paterno e ben trovato a questo nuovo appuntamento con Lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi. Oggi con me c'è un personaggio eh, importante, una vera icona del, dei servizi immobiliari che è Roberto Barbato, presidente di FRIM e anche MLS Repat, aggiungiamolo per completezza. Ciao Roberto, è vero, grazie. E Benissimo. Allora, Roberto, come dico sempre, eh, tu sei stato veramente un, uh, un precursore in tanti ambiti, ti sei sempre speso per uh, gli agenti immobiliari attraverso il, il franchising, attraverso la collaborazione strutturata, attraverso tanti servizi, tecnologia, trading, insomma, hai, hai costruito veramente un ecosistema che eh, fa tanto bene al, ai servizi immobiliari. E in questi mesi il digitale insomma, eh, ci ha insegnato e ci sta insegnando tante cose. Per la tua esperienza, eh, cosa resterà in eredità agli agenti immobiliari sul piano digitale questo, questi due mesi insomma, di, di, di reclusione forzata? Sì, eh, resterà, molto, resterà molto. Io vado dicendo che abbiamo fatto almeno un salto di 5 avanti. Anni avanti in termini digitali ma penso non solo per gli agenti immobiliari ma penso per tutti anche per le famiglie eh, dovunque vediamo eh, lo studio gli esami i ragazzi le lezioni la scuola i nonni che parlano con i propri nipoti con i figli si ordinano la spesa cioè eh, ormai eh, c'è questa connessione ordiniamo eh, cioè, è un'attività che è una scoperta importante che ci servirà moltissimo per, per il lavoro per la connessione e per rendere questo paese, eh, portarla alla posizione che merita, perché è un paese capace e competitivo. Certo. In questi mesi, comunque, so che gli agenti anche del tuo gruppo hanno eh, continuato a, ad essere produttivi, eh, prendendo incarichi, eh, facendo videoconferenze con i clienti. Ci sono delle, delle esperienze, insomma, che ti sono arrivate? Sì, moltissime, perché... Ehm, i nostri affiliati, aderenti, sono abituati alla collaborazione, sono abituati all'MLS e in questi momenti difficili, così come è accadute anche in, in crisi passate, vedi quelle del 2008-2013, che anche quella è stata una crisi lunghissima, finanziaria, ma lunghissima, quindi ehm, l'attività tra gente immobiliare amplifica, è un amplificatore, perché... Uh, un agente si trova ad avere un immobile e l'altro collega ha il contatto con il cliente che uh, cerca quell'immobile o viceversa uh, quindi si, si, si allarga la propria rete di, di, di possibilità noi diciamo sempre che uh, la collaborazione è importantissima non tanto nella tua zona dove l'agenzia è presente spessissimo si valuta uh, la collaborazione paragonandola uh, alla propria zona ma la propria zona c'è la propria agenzia quindi voglio dire si può anche fare a meno della collaborazione ma la collaborazione allarga, allarga la possibilità per qualsiasi agente immobiliare, allarga il mercato, la possibilità di fare, di fare più business e quindi eh, questo aiuta moltissimo, eh, ha sempre aiutato. Non per niente l'MLS che, che è la piattaforma, l'emblema della, della collaborazione è, è, è nato dopo la grande crisi del 29, eh, sto parlando del 29 negli Stati Uniti che erano proprio sderenati tutti ed è stata una grandissima... Un grandissimo metodo di, di, di, di ripartenza eh, e che ha sempre reso oggi eh, nel mondo eh, il realtor, è la categoria degli agenti immobiliari americani, è veramente la categoria più forte, più tutelata, eh, così, come così come deve essere. Certo, eh, all'agente immobiliare che ci segue dico devi sapere che nell'ufficio di Roberto Barbato eh, c'è una edizione storica dell'MLS in formato cartaceo che è un volume spesso così e che lui custodisce gelosamente sotto una teca di vetro è vero Roberto? Confermo, confermo, mi capitò questa coppia americana ne abbiamo visitato molto gli Stati Uniti per capire questo meccanismo, questa filosofia mi è capitato questa copia americana e, e quando eh, l'operatore mi ha spiegato che è eh, come, le nostre, eh, come erano le nostre pagine gialle, loro mandavano le loro schede degli immobili a questa società che li assemblava e gli rimandavo questo elenco mh, e quando arrivavano i clienti si sfogliavano per vedere quali erano gli immobili che si potevano offrire. Quindi sì, sì. sì la teniamo proprio, ma a me personalmente è sempre piaciuto L'MLS perché è sinonimo di, di una categoria più forte, è sinonimo di un agente immobiliare che è, è più presente nel, nel, settore, nel settore. Io pochi giorni fa, scrivendo una nota alla, alla, a, agli agenti che il 4 andiamo a, andiamo a riprendere, ho detto ragazzi, aprendo le agenzie immobiliari, gli agenti immobiliari riaprono il mercato immobiliare perché sono gli, gli operatori principi del, del settore. Certo, non è vero, è vero. Eh, parlando di attività, di riavvio, volevo fare mh, così, un piccolo inciso con te, un po' sul uh, trading immobiliare che stai portando avanti da anni e che è una, una colonna importante del servizio che eh, crea sinergie con la tua rete eh, affiliata. Intanto so che avete fatto delle attività anche durante il lockdown, cioè eh, vendite nello specifico, ma anche presentazione di progetti ai vostri eh, agenti. Come è andata? Sì, fatta anche degli open house. Eh, ripeto, avendo una rete che è abituata alla connessione, alla collaborazione e quindi eh, è continuata, diciamo che al 40% dell'attività è riuscita a continuare, eh, contatti con i clienti, contatti con gli operatori. Eh, noi l'8 aprile abbiamo chiuso l'ultimo cantiere abbiamo preso un cantiere nuovo noi facciamo lo sviluppo immobiliare con quando abbiamo deciso 5 6 anni fa di entrare anche in questo settore perché abbiamo detto ma perché non dare anche prodotto alle agenzie immobiliare cioè ormai ehm, tu mi parli di primate di innovazione ma io penso che tutti gli imprenditori oggi è come andare in bicicletta in bicicletta non puoi guardare indietro perché se guardi indietro cade siamo <ride> obbligati a guardare avanti eh, io lo trovo mh, quasi affascinante questo mercato di continui cambiamenti: cambia, si evolve e ci, e ci porta a, a stare attenti per capire eh, quelle che sono eh, le nuove innovazioni, le nuove metodologie, nuove, anche i nuovi costumi eh, di lavoro. Quindi, eh, lo stesso trading che al momento abbiamo realizzato circa 300 appartamenti in diversi edifici, in diverse città, eh, eh, è un prodotto perché noi lo inseriamo in piattaforma. Abbiamo trovato on, una metodologia siamo riusciti anche lì eh, ehm, a sdoganare un vecchio concetto, il cantiere senza ufficio vendita. Ma come il cantiere senza ufficio vendita? Sì, perché noi sappiamo benissimo, perché noi viviamo, eh, io personalmente vivo da 40 anni con gli agenti immobiliari, un cantiere quando viene messo in piattaforma e tutti lo possono trattare, non è che si può, un agente immobiliare può arrivare, perché gestire un MLS significa che arrivano brand di, di, agenti immobiliari di diversi brand, di diversi diverse attività, non è che può arrivare sul mercato, sul, sul cantiere, trovare l'ufficio vendita, trovare un marchio, trovare dei telefoni, e spaventerebbe l'agente immobiliare, dice ma il mio cliente appena, appena lo, lo saluto, la prima cosa che farà andrà a vedere nell'ufficio vendita, se quello che gli sto dicendo, come va, sì. come non va, quindi il cantiere senza ufficio vendita, e ogni, ogni agente dalla piattaforma tranquillamente prende, eh, cattura i propri eh, clienti, li porta sul cantiere, fa visitare l'immobile e, e si fanno le vendite, quindi ehm, spessissimo, diciamocela tutte, tu sei attento sul mercato: spessissimo il vero nemico siamo noi con le nostre abitudini. Sì, ho sempre fatto così, si è sempre fatto così, ma non è possibile. Eh, poco tempo fa feci una slide eh, in un evento dove rappresentavo come erano i mercati. I mercati erano eh, come un mercato con le onde, e, e l'imprenditore, l'agente immobiliare, l'imprenditore, era un surfista un servizio che doveva riuscire a, eh, a stare su questa tavola che è una cosa difficilissima sulle onde e alla fine quando diventava brava si divertiva pure ecco così mi immagino oggi i mercati sono così eh, siamo connessi si evolvono sono veloci eh, noi pensiamo sì. che eh, il concorrente è, è, è l'altra agenzia o l'altra ormai il vero concorrente è, è il dottor google se il dottor google ne sa più di noi è finita perché il cliente automaticamente ne sa più di noi prende un tasto e ne sa più di noi è vero. dobbiamo stare al passo tenerci aggiornati certo. e noi dobbiamo noi come franchisor dobbiamo continuamente cioè qui è tornata fortemente la sezione innovazione e ricerca dobbiamo continuamente ricercare analizzare verificare mentre le agenzie i nostri clienti stanno a fare il loro lavoro eh, la zona il compromesso, l'incarico, il notaio, il commercialista, l'ape e via discorrendo, noi dobbiamo cercare continuamente di capire quelli che sono i nuovi servizi, i nuovi strumenti, il mercato dove sta andando e sollecitare gli operatori ad andare in questa direzione. Detto così può sembrare anche semplice, ma molte volte si tratta di essere coerente con quello che si fa, con la propria professione, con la propria Io attività. Condivido al 100%. Eh, restiamo un attimo sul trading perché Perché so che eh, lo scorso anno avete lanciato un prestito obbligazionario, praticamente, per eh, insomma, raccogliere un po' eh, di finanza per fare le operazioni, un prestito mi sembra di un milione di euro, ma siete pronti adesso a ripartire con addirittura un'iniziativa eh, di raccolta pari a 6 milioni di euro, è corretto? Quindi, per l'anno che, che arriva, sì perché ehm, l'anno scorso abbiamo provato sempre ehm, alla ricerca di queste strade nuove un'attività di crowdfunding che sì. eh, letteralmente nel nostro paese è ancora mh, in partenza e abbiamo visto che con la nostra società ehm, potevamo ehm, con la patrimonializzazione con la società che abbiamo abbiamo l'autorizzazione per poter mettere anche obbligazioni e quindi eh, far partecipare eh, la nostra rete i clienti eh, colleghi a partecipare a queste operazioni immobiliari di sviluppo che si fanno facciamo un, un signor bond perché è, è triennale con, con quota minima di 10.000 euro con il 7% all'anno quindi esatto. eh, partecipano attivamente all'attività quindi mh, anche, anche questi aspetti qui eh, mh, cioè, in maniera così eh, non me ne vogliono le banche preferiamo eh, diciamo gli interessi bancari che noi abbiamo nei business plan preferiamo che ne beneficiano eh, la nostra rete i nostri affiliati i nostri clienti ecco come come attività quindi eh, alla fine è tutta un'attività che ha un, ha un circolo all'interno certo. eh, come operatività. Il e non parte partecipare un, possono partecipare tutti è un quota minimo di 10.000 euro volevo okay. dire lo, lo sviluppo immobiliare ci abbiamo pensato molto, non è che uno si, si mette e fa cantieri, voglio dire, abbiamo iniziato, abbiamo fatto ricerche, però abbiamo visto che era importante perché è il nostro mestiere, anche come percezione del cliente. Frim le case le sa anche costruire, quindi l'operatore, sanno di che cosa parlano come attività. Questo è significato anche, eh, continue attività formative, che tu ben sai che noi facciamo, significata anche eh, formare la gente immobiliare verso la cantieristica. Eh, hanno imparato a segnalarci tante operazioni perché poi le operazioni che facciamo ci sono segnalate dai nostri operatori, facciamo riunioni perché non è l'appartamento non è eh, l'appartamento residenziale che loro trovano prendono l'incarica che sanno fare benissimo trattare un, un terreno trattare un edificio che poi va demolito quindi eh, facciamo aggiornamenti riunione che loro imparano a capire eh, questi nuovi parametri questi il business plan, questi nuovi numeri e quindi eh, eh, Diventa anche un'evoluzione un della professione, soprattutto per quei eh, agenti che hanno già un po' di anni di lavoro e quindi hanno, hanno anche questo piacere di evolvere la propria attività in prodotti e servizi eh, di una dimensione più importante. Certo. Allora, restiamo sempre nei servizi e nelle, nelle opportunità per gli agenti. So che eh, Frim supporta gli, gli operatori attraverso due servizi online che sono di grande interesse, che sono il Valucasa e Lascia una richiesta, che sono due eh, modi per parlare ai clienti che vendono e che comprano casa. Eh, di questo cosa ci racconti? Beh, sono due strumenti importantissimi, lo vediamo anche sul mercato. Oh, noi abbiamo cominciato con il Valocase cinque anni fa, ma oggi possiamo dire che eh, anche i portali immobiliari, l'attività, oggi si, ognuno con la propria metodologia, con la propria attività, eh, voglio dire, fanno un'attività di valutazione. E, è un servizio importante, noi l'abbiamo reso anche più sofisticato perché eh, il nostro agente può mandare il link ai clienti o può mandare attraverso i social o può mandare via email e riceve direttamente il cliente, riceve il servizio di vedere fammi vedere la mia casa, quanto vale adesso eh, quanto lo posso vendere ed altro, e nello stesso tempo l'agente la, riceve notizia di, di, questa, di questa attività, di questa, di questa valutazione, quindi creandosi un contatto tra la gente e, e il cliente che, che vuole vendere come, come attività. Lo stesso lascia una richiesta, cioè noi eh, ma non sono solo questi i servizi, eh, diciamo facendo un passo indietro abbiamo deciso eh, già nel 2019 di allargare la piattaforma, l'MLS, non solo più tra agenzie, ma cominciare a, a coinvolgere anche lo stesso cliente, quindi a portarlo in un B2C in maniera tale che il cliente arrivi alla piattaforma perché vuole lasciare una richiesta e quindi questa richiesta automaticamente il sistema tratta il cliente come se fosse, come se fosse un operatore. Quindi quella richiesta del cliente viene macciata con, con, con gli immobili che vanno bene per quella richiesta. Ehm, prossimamente, penso a pochi giorni o qualche mese, inseriamo anche la possibilità di inserire un annuncio da parte del cliente o di un collega o di un operatore. Quindi eh, allargarsi in, te in termini di uh, attività. Sì, sì, insomma, diciamo che eh, l'agente immobiliare non ha più scuse per non fare attività, Insomma, gli strumenti sono tanti, per cui l'avvicinamento fra agente immobiliare e clienti e la nuova casa è sempre più eh, correlato, è sempre più eh, denso di, di novità. C'è una novità, però importante, che riguarda la presentazione dell'app Frim. È un'app che, eh, so, si propone di lavorare proprio sulla generazione di contatti, è un'app che consentirà addirittura di fissare subito lato cliente un appuntamento per visionare un immobile. Ma non solo, c'è la possibilità addirittura di assegnare un rating all'immobile e in futuro anche all'operato dell'agente immobiliare. All'operato dell'agente immobiliare, e addirittura nell'appuntamento, quando il cliente decide di fissare l'appuntamento, può scegliere di fare un appuntamento fisico o un appuntamento video, eh, quindi vedrà l'immobile. Eh... Eh, non un video, ma vedrà l'immobile eh, in diretto con, con il commento, con l'assistenza dell'agente immobiliare. Certo. Lo una voglio... visita accompagnata praticamente. Una, una visita, visita assistita, assistita sì. Digitale eh, come attività. Questa app si propone, eh, diciamo, è un'app che ehm, è rivolta a quel target di clienti che vogliono direttamente arrivare all'appuntamento senza telefonata, senza altro, così come siamo abituati con il nostro telefonino in diretta, vedo un immobile, un affitto, una vendita mi vedo tutta l'informazione e dico sì ma adesso mi fisso anche l'appuntamento voglio dire non è che devo sentire l'agenzia poi devo sentire mia moglie, devo sentire eh, mio figlio, voglio dire mi fisso l'appuntamento e, e poi eh, ricevo la conferma, quindi l'agente immobiliare potrà decidere di aderire alla piattaforma, noi spenderemo mh, questa eh, l'inserzione, allora qual è la novità? questo ti piacerà Gerardo fondamentalmente, la novità è che ehm, l'agente immobiliare può inserire inserzione su questa piattaforma e pagherà solo se il cliente fissa appuntamento. Ah, okay. Questa è, è, è la novità eh, in termini operativi. Cioè, Questo è un grande vantaggio, se si pagano i lead praticamente. Pagano i lead, cioè certo. un certo. cliente che è registrato, che fissa l'appuntamento nel momento in cui fissa l'appuntamento e quindi tutti i dati diventano in chiaro per, per l'agenzia che sta accettando quell'appuntamento, da, da quel punto pagherà. Eh, per anticipare, quello sì. pagherà quello che sarà. Saranno 5 euro uh, ad appuntamento fissato. Sì, sì, sì, Quindi se non fissano l'appuntamento e visualizzano solo l'immobile ad altro, non paga niente. Quindi certo. abbiamo fatto qualche cosa innovativa. Il 50% di, questo, eh, di questa cifra la spendiamo in pubblicità, ovviamente per catturare clienti. Certo. Giusto per darti un dato tecnico, ehm, è un po' un, un, un portale eh, app. Ok. No, chiarissimo, chiarissimo. Sarà interessante. E da quando sarà operativa? Allora, noi, ehm, penso che per ehm, i primi giorni di maggio ehm, rilasceremo la versione beta. Eh, okay. Stiamo facendo, uh, stiamo con Apple, Android per, per le ultime registrazioni per caricare okay. sì, sì, sì. eh, l'app. La e poi okay. partiremo... Eh, ripeto, eh, ci andiamo a rivolgere a un segmento digitale. Eh, certo, certo no? eh, ma l'orientamento è quello, il cliente ormai ha confidenza con la tecnologia eh, più di quello che pensiamo. Più di quello che per, pensiamo, quello dobbiamo, che pensiamo. Capire, dobbiamo capire che passano più clienti davanti al nostro schermo, allo schermo del computer dell'agenzia che alla vetrina dell'agenzia. Dobbiamo renderci conto di questo oramai. Sì, sì. C'è un aspetto che volevo trattare con te, che riguarda proprio il modello agenziale. Eh, è cambiato già nel post-crisi del 2008, ma credo che questa ultima eh, emergenza abbia dato forse l'ultima spallata Uh, al concetto di agenzia piccola uh, su, su strada e quindi io credo che nei prossimi mesi saranno sempre uh, in numero crescente, quegli operatori singoli che magari decideranno in qualche modo di, di accorparsi ad una rete più grande, cercheranno più servizi e qui casca a fagiolo l'offerta a Frim. Quali sono i vantaggi per l'agente immobiliare che magari si sta interrogando se affiliarsi o meno a Frim? Bah, I fantaggi eh, diciamo, eh, sono, sono oggi abbastanza conosciuti. Eh, il primo tra tutti è un contratto non vincolato, eh, perché fa parte della nostra filosofia. Un contratto libero, si aderisce a un franchising eh, senza un contratto blindato, vincolato, con Fideusione o con altro, perché fa parte della nostra filosofia? Perché noi vogliamo essere motivatissimi a mantenerci ogni mese il nostro cliente. Ecco perché siamo così, diciamo, motivati, aggressivi a cercare strumenti che interessano eh, i nostri operatori. Le nostre quattro categorie di lavoro, dove tutta la, la struttura lavora, noi lavoriamo eh, per l'acquisizione, lavoriamo per le vendite, Lavoriamo per la formazione dell'agente immobiliare e lavoriamo per il brand perché pensiamo che questi sono i quattro pilastri principali della gestione di un'attività. Quindi eh, sono, sono questo. Ed entrare in un franchising con l'MLS. Io suggerisco vivamente di, eh, almeno da qui a fine anno, lavorare con l'MLS è fondamentale perché credetemi, con questa crisi o cambiamo modo di lavorare. O molti colleghi ahimè cambieranno lavoro e questo sì, è, un, è, è un grido che, che, che lancio perché eh, prossimamente riapriamo le agenzie e non ritroveremo il mondo che abbiamo lasciato ritroveremo un nuovo modello noi dobbiamo essere io capisco che spesso la gente immobiliare in un'agenzia eh, voglio dire non riceve tutte le informazioni è presa dalla, dall'attività Ecco, questa è la differenza di lavorare in un'agenzia singola o entrare in un gruppo dove è sollecitato, è formato, c'è un, un franchisor che, che il suo lavoro è creargli dei servizi, il suo lavoro è di non farlo fallire, è questa eh, l'attività, perché se fallisce si sta perdendo il cliente. Ottimo. Allora, nel caso ci fosse un agente immobiliare interessato a entrare in contatto con Frim, ricordiamo il sito frim.com, eh, dove è possibile eh, lasciare le proprie informazioni per essere poi ricontattati. Grazie. Esatto, io eh, Roberto Barbato ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e, e ti prenoto già per la prossima sessione video perché sono sicuro che insomma Frim e tu siete, siete di fatto vulcanici nella creazione di iniziative e di servizi per agenti immobiliari e quindi sarà sempre utile raccontarle. Quindi grazie per il tuo tempo. Grazie a te Gerardo. Prima di chiudere, ti ricordo che se hai un servizio, un prodotto, un progetto eh, dedicato ai servizi immobiliari e vuoi presentarlo attraverso questo format, puoi farlo scrivendo a sgabellochiocciolageraldopaterna.com. Ti aspetto in occasione del prossimo video. A presto.